Gravati da Gerardo Paterna per ReTV, eh, appuntamento per un'intervista singola oggi con Alberto Maria Lunghini, presidente di Redis Group. Ciao Alberto, grazie Buongiorno. per essere con noi. benissimo. Allora, a, ad Alberto eh, facciamo le consuete tre domande, intanto cerchiamo di capire eh, come si colloca la sua società Redis Group nel panorama della consulenza immobiliare. Beh, innanzitutto definiamo cos'è la consulenza immobiliare, a differenza di altre attività nel mondo dei servizi immobiliari il consulente immobiliare offre i propri servizi ai clienti cercando di valorizzare il loro patrimonio è sempre pagato da una parte sola ed è pagato per i consigli che dà, per i pareri che dà, indipendentemente dal buon fine dell'affare altri operatori come gli agenti immobiliari sono invece pagati quando comprano, si realizza la compravendita o si realizza una locazione eccetera per mantenere la fiducia e il rispetto e la riconoscenza dei propri clienti, evidentemente il consulente immobiliare deve dare un valore aggiunto. Li assiste anche in operazioni di acquisto, di vendita, di locazione, ma sempre come assistenza a queste operazioni e al limite sconsigliando le operazioni quando non sono convenienti per il proprio cliente. Che cosa fa in dettaglio Redis Group? Tutto quello che serve al cliente nel settore immobiliare, partendo dalle valutazioni immobiliari, le attività di verifiche tecniche dette normalmente due diligence, le attività legate a studi di fattibilità per operazioni immobiliari, per vedere se sono opportune o non opportune le operazioni che vengono prospettate al cliente o che vengono in mente al cliente, e poi assiste i clienti appunto nelle acquisti, nelle vendite, nelle locazioni e nella riorganizzazione di patrimoni, anche in occasione di tematiche successorie o di divisioni ereditarie, oppure tematiche legate alla vita di una società proprietaria di immobili. Noi siamo clienti, abbiamo clienti che hanno dimensioni diverse, sono essenzialmente aziende o gruppi familiari o family offices. Interessante, quindi vuol dire parliamo di consulenza comunque di, di, qualità, di qualità elevata, perché insomma offrite comunque eh, dovete dare garanzie ecco, su buon esito di, di una decisione. Quindi sono richieste competenze anche diffuse. Beh diciamo che non possiamo inventare ciò che diciamo, ecco perché abbiamo un piccolo centro studio interno, eh, svolgiamo degli studi sul mercato immobiliare. Eh, verifichiamo anche cosa fanno i colleghi che svolgono molto bene questo ruolo di analisi del mercato e ogni sei mesi eh, informiamo i nostri clienti dei risultati delle nostre analisi pubblicando un report che per tre settimane, questo, che per tre settimane è a disposizione del nostro, eh, dei nostri clienti e poi diventa pubblico. Perché diventa pubblico? Perché noi riteniamo che quando il mercato è a conoscenza dei numeri veri, anche l'operatore che deve poi confrontarsi con altri operatori e con altri privati o pubblici, enti pubblici o realtà pubbliche che vogliono interloquire con noi, se hanno dei numeri giusti sul tavolo e non numeri sbagliati, è più conveniente anche per noi che dobbiamo dialogare con loro. Certo, allora approfitto subito quindi della tua, del tuo ufficio studi perché ci sono un po' di dati che in questi giorni eh, favoriscono un certo sorriso, no? si parla di, di ripresa, di un aumento delle compravendite, un mercato un po' confuso perché comunque all'aumento della compravendita corrisponde comunque ancora una discesa di prezzi, quindi volevo un po' avere la tua, la tua opinione su dove sta andando effettivamente il mercato immobiliare oggi. Beh, Diciamo che quando aumentano le compravendite e calano ancora i prezzi non è un fatto eccezionale, avviene in tutti i cicli immobiliari, infatti la ripresa di un ciclo, da un ciclo negativo verso un ciclo positivo avviene quando c'è una ripresa di compravendite benché continuino a diminuire i prezzi. Un mercato è sano non quando crescono i prezzi, ma quando crescono le compravendite. Perché? Perché dopo un po', un anno o due, massimo tre, che crescono le compravendite, i prezzi smettono di scendere, si stabilizzano e poi ricominciano a risalire, finché il ciclo non diventa l'inverso, cioè si arriva a un massimo di prezzi, ma il numero di compravendite incomincia a diminuire prima. Prima diminuisce il numero di compravendite e poi incominciano a diminuire i prezzi. Infatti, cosa si è verificato nell'ultimo ciclo? Che nel 2006 abbiamo avuto il massimo delle compravendite, e il numero di compravendite residenziali in Italia, e nel più di 850.000 circa, 845.000, e il massimo dei prezzi non si è avuto nel 2006, si è avuto nel 2007 la media nazionale. Adesso siamo esattamente all'inverso. Nel 2013 avevamo avuto il minimo di compravendite, il numero di compravendite, 403.000 circa, e poi nel 2014-2015 lentamente le compravendite stanno riprendendo. Nel 2014 sono state 417.000 contro le 403 dell'anno precedente, nel 2015 445.000 circa e nel 2016 ci aspettiamo probabilmente un numero attorno alle 500.000 compravendite. E pensiamo che eh, la ripartenza, la risalita dei prezzi incomincerà proprio stabilmente e ragionevolmente in quasi tutta Italia dalla fine del 2016-2017. Eh, tu parli di cicli, no? Sì. Eh, questo però possiamo dire che eh, è stato un, un settennato particolarmente eh, complicato perché eh, non c'è stata soltanto una crisi diciamo, di tipo immobiliare, quanto più eh, finanziaria, pensi che eh, diciamo i tempi di, di ripresa e di reazione possono avvicinarsi a quello che abbiamo già visto nei cicli precedenti o pensi che sarà eh, particolarmente eh, arduo nel senso che magari ci vorrà qualche tempo in più rispetto ai cicli passati per ritornare a dei livelli eh, accettabili? Beh, Innanzitutto noi facciamo previsioni ma non abbiamo la presunzione di essere perfetti diciamo che Andando a studiare il mercato degli anni passati, dal 63-64, stati gli anni della grande crisi immobiliare post bellica, eh, abbiamo avuto sempre dei cicli, cicli che in passato sono stati di più breve durata, considerando la fase negativa e la fase positiva, l'intero ciclo. Adesso abbiamo il ciclo più lungo che si è verificato, se il prossimo ciclo sarà ancora più lungo, questo non lo sappiamo, ma dobbiamo prepararci probabilmente a un fenomeno di questo tipo. Non è il 7 più 7 anni biblici, 7 anni di carestia e 7 anni di non carestia. Qui purtroppo dobbiamo essere pronti a cogliere i segnali anche deboli del mercato e quindi prestare estrema attenzione anche alle piccole cose che si verificano non specificatamente nel mercato immobiliare ma anche nel settore finanziario ad esempio. Non dimentichiamo che quando i rendimenti degli investimenti finanziari sono estremamente a rischio ragionevolmente basso evidentemente, sono molto bassi o addirittura negativi, ecco allora che parte dei risparmiatori si domanda se non è il caso di ritornare sull'immobiliare. Dobbiamo quindi porci la domanda, ma se non ci fossero i tassi finanziari così bassi come oggi in Italia, ci sarebbe questa ripresa di prezzi immobiliari potenziale e poi futura, riteniamo, fattibile? Beh, questo non siamo in grado in questo momento di rispondere. Certamente i tassi bassi aiutano questa ripresa del mercato immobiliare grazie grazie Alberto c'è eh, chi sostiene che in realtà eh, non ci sia più un mercato immobiliare un'intervista di qualche giorno fa eh, su, su una testata online dice perché perché certamente eh, aumento delle compravendite eh, però costante riduzione dei valori ed è un tema che abbiamo già visto prima in più si aggiunge una forte domanda un forte interesse verso l'acquisto di casa ma di soggetti che eh, comunque sono difficilmente finanziabili rispetto alle generazioni passate viviamo in, uh, diciamo in un momento di indeterminatezza anche dal punto di vista proprio, uh, del lavoro, del mercato del lavoro uh, le prospettive sono quelle che sono e tutto questo uh, diciamo che pone, pone un freno no, a ripetersi Uh, di, di momenti di mercato particolarmente floridi. Quindi per quanto concerne per esempio i uh, finanziamenti, i mutui casa, uh, che sentiment, adesso non ti chiedo dei numeri, ma che sentiment hai raccolto? Le banche stanno effettivamente ricominciando a finanziare l'acquisto eh, I contratti a tempo eh, determinato, le nuove formule ecco, eh, di, di vincolo, di, di contratto lavorativo, sono disincentivanti al finanziamento? Qual è il tuo punto di vista? Beh, io guardo i risultati dei contratti di mutuo che sono stati, risultati che sono stati resi pubblici. Nel primo semestre del 2016 c'è stato un incremento dei contratti superiore, mi pare, al 20% rispetto al primo semestre del 2015 e già nel 2015 c'era stato un incremento rispetto al 2014, fatti che a parte le surroghe, cioè le ecco, sostituzioni sì, esatto, dei cioè contratti, dicevamo... parlo su... di nuovi contratti, nuovi contratti di mutuo, okay. c'è okay. stato comunque un aumento. Allora se c'è un aumento dei contratti di mutuo evidentemente perché le banche che sono dall'altra parte del tavolo, che firmano l'ok okay sul contratto, sull'erogazione, vuol dire che sono tornate a guardare con meno scetticismo al mercato immobiliare. Ma d'altronde ricordiamoci che se una, una famiglia è abituata a pagare regolarmente il suo canone di locazione ed è un buon pagatore di canone di locazione, per quale ragione dovrebbe diventare automaticamente non appena acquista casa e accende un mutuo, diventare un pessimo pagatore di rata di mutuo? Non c'è ragione che sia un contratto a tempo determinato o che sia un contratto a tempo indeterminato. Non dimentichiamo poi che se tu sei conduttore, difficilmente hai una polizza assicurativa che copre il rischio di malattia, morte, infortunio, perdita di posto di lavoro. Invece, quando hai un contratto di mutuo, si può associare a un contratto di mutuo una polizza assicurativa che ti copre, ad esempio, per i primi dieci anni di mutuo, per tre periodi non continuativi di 12 mesi l'uno, e consente alla tua famiglia di essere tranquilla perché appunto se si verifica una delle quattro cause che ho sopra prima detto, eh, è l'assicurazione che paga la banca la rata di mutuo e tu con la tua famiglia non sei messo in mezzo alla strada, come conduttore non hai questa copertura. Quindi eh, va visto a caso per caso la situazione evidentemente, ma non credo che sia elemento assolutamente condizionante il contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ricordiamoci poi che i cigni neri sono sempre dietro la porta, nessuno pensava che una AAA come Lehman Brothers andasse a finire come è andata a finire, eppure molti sono, si sono rovinati con i titoli di Lehman Brothers, quindi certezze nell'economia non ce ne sono però ci ha dato diciamo, elementi oggettivi che, fanno, uh, che ci fanno pensare a cieli un po' più azzurri, quindi voglio dire, attendiamo uh, questo, che ci sia quest'onda positiva, che continui questa onda positiva sulle, sulle compravendite, e con, uh, dicendo agli investitori che entro un paio d'anni magari i valori cominceranno a salire, quindi questo potrebbe essere un buon momento per acquistare casa? Ah, io ritengo che eh, questi sono i nostri grafici, e dicono che dovrebbe esserci una tendenza a salire dei prezzi. Ripeto, il mercato è sano non quando salgono i prezzi, ma quando salgono le quantità. Per l'investitore immobiliare è importante non perdere valore sul suo investimento, non tanto diventare ricco con una plusvalenza infinita sul suo investimento. Quindi questo è il primo punto. L'altro punto è eh, sull'ottimismo, eh, un'economia è sana se c'è da parte di tutti coloro i quali fanno parte di quell'economia un cosiddetto, oggi si dice sentiment, una ragionevole fiducia verso il futuro, noi dobbiamo consentire a tutti quanti, che sia a tempo determinato, a tempo determinato, il posto di lavoro eccetera, ma dobbiamo consentire a tutti quanti di avere delle prospettive ragionevolmente positive per il futuro. Senza essere falsamente ottimisti. D'altronde non dimentichiamo che il pessimista è un ottimista con qualche informazione in più rispetto all'ottimista. Eh, questa è una vecchia frase che però disegna molto. Quindi non si tratta di essere pessimisti perché si hanno tante informazioni o ottimisti perché non si hanno informazioni. Si tratta di avere la pazienza e l'umiltà di non precostituirsi un disegno teorico di mercato come vorremmo che sia, ma di andare a leggere cos'è il mercato con pazienza, monitorarlo giorno per giorno, dialogare con gli operatori, ascoltare molto, parlare un po' meno. Grazie mille Alberto, sei stato esaustivo, non mi aspettavo nulla di meno da te. Eh, buoni <ride> investimenti e buone decisioni nel mondo immobiliare a tutti. Bene, quindi da Alberto Lunghini di Redis Group e da Gerardo Paterna una, un saluto e ci vediamo alla prossima intervista sempre per RTV. A presto!